Buongiorno a tutti carissimi amici, eccoci di nuovo qua tra noi per il quarto video, per il quarto insegnamento sulla creazione magica del corpo sottile. Come prima cosa vi chiederei subito se si vede e se si sente, visto che avevo già iniziato questo video ma... Non, non avevo attivato il... Um, lo chiamano dispositivo di cattura audio entrata E quindi non avete sentito niente <ride> Ok Fatemi solo sapere se si sente e se si vede Ciao Davide, un saluto Sì, tranquillo, tranquillo sono io che ho ritardato e tanto il video rimane registrato. Ok. Si vede, si sente? Sì, speriamo di sì, va bene. Ok. Allora, uh, abbiamo detto uh, un po' negli altri video come iniziare il contatto uh, con esperienze che sono differenti da quelle fisiche. Cioè esperienze che non sono nella morsa uh, di Saturno, cioè nella morsa della pietra e nella morsa dei cinque sensi fisici. Questo è in qualche modo eh, chiamato anche la liberazione dell'anima che di fatto diventa a tutti gli effetti un organo percettivo e non qualcosa di religioso o qualcosa di chissà quanto mistico ma più che altro diventa un'abilità percettiva di percepire coscientemente i presenti qualcosa che è completamente oltre al range dei cinque dei sensi fisici. Mm? Eh, come sempre dico all'inizio di questi video, il mio monito per voi è di aver visto anche gli altri eh, tre video, di averli praticati e quindi solo dopo iniziare le pratiche di questo quarto video. Questo lo dico non mh, per una qualche forma di moralità, ma anche per una vostra sicurezza. Perché vi faccio un esempio, eh, negli altri video abbiamo creato ad esempio un voltaggio superiore all'interno del sistema nervoso, eh, toccando la conoscenza del bastone del mago con la palla lunare sopra. E questo eh, è stato come un elasticizzare, no? una accensione e poi si spenge, accensione e poi si spenge del sistema nervoso e questo naturalmente vi porta una certa elasticità, una certa praticità nell'affrontare poi successive esperienze di eh, percezione. Mm? Con un sistema nervoso che non è capace di accendersi e spengersi, per intenderci, non è possibile, anzi diventa proprio forzato e diventa anche un po' mh, pericoloso, diciamo, affrontare poi le esperienze come ad esempio quella del cuore, quella degli organi profondi. E di fatto quest'oggi è proprio di questo che andiamo a parlare, proseguendo questo filone del nostro uh, addestramento. Come vi ho già detto si sviluppa in due binari che vanno insieme. Il primo era quello del corpo eterico e quindi di tutte le esperienze che si hanno uh, collega collegate proprio direttamente alla vita fisica e avete avuto l'esperienza di andare in un'altra stanza, di toccare altri oggetti col corpo eterico e quindi anche volendo di andare giù in paese, di guardare fuori dalla finestra, mm? queste qui sono tutte esperienze che prendono un filo e quindi dal corpo fisico staccarsi e muoversi, iniziare a prendere dimestichezza l'altro eh, rappresenta tutta la componente animica che rimane di fatto mh, ci possiamo mettere tanti nomi possiamo mettere corpo astrale corpo lunare eh, però se vogliamo essere un po' semplici senza starci a complicare la vita chiamiamolo corpo sottile il risveglio del corpo sottile è un risveglio percettivo niente più e niente meno, ed ecco perché man mano che avviene ti dona libertà percettiva estremamente superiore rispetto alle quattro mura su cui siamo nati, su cui di solito si vive e poi si muore. Mm? Eh, oggi dicevo, andiamo a parlare esattamente del sistema circolatorio. Guardiamo, se riesco a caricarvi l'immagine, dovrebbe essere questa. Eccolo qua. Dunque, eh, siamo abituati un po' dalle conoscenze accademiche, diciamo, a vedere il sistema circolatorio diviso rigorosamente eh, in blu e rosso, cioè in sistema arterioso e sistema venoso. Il consiglio, eh, il lavoro da fare anche questa volta è eh, cercarvi nell'enciclopedia, in un libro di anatomia, molte informazioni riguardo al sistema circolatorio e il cuore e iniziarvi a studiare bene, bene queste cose. Ma detto questo, no, eh, quindi solitamente si fa questa divisione tra le arterie che portano il sangue ossigenato, no, in, tutto, in un po' tutto il corpo e le vene, che invece portano il sangue pieno di anidride carbonica. Questo poi tra l'altro non è nemmeno del tutto vero, perché di fatto, per esempio, le arterie polmonari portano anidride carbonica. Così come le vene polmonari portano ossigeno. Quindi non è neanche una divisione del tutto esatta. Ma al di là di questo, no? Quello che ci interessa a noi a livello magico, e poi vedremo presto a livello di fisiologia occulta dell'uomo, è la, in qualche modo qualcosa di ancora più semplice, è la sua disposizione della forma. Abbiamo tutto un lato, vedete, dal cuore in giù, che viene chiamato la grande, Circolazione, perché di fatto circola tutto fino in fondo e poi ritorna su al cuore. E questo passa attraverso i principali organi profondi del corpo umano. Abbiamo una piccola circolazione che è sopra, la vedete, che si immette direttamente nei polmoni, e da lì, cosa molto importante, va spinta, è quella che va spinta verso il cervello. Ecco che quindi piccola circolazione e grande circolazione eh, rappresentano proprio il nostro stato, la nostra percezione continua e diretta dell'Io. Dobbiamo vedere subito con un occhio semplice ma attento Che il sangue che circola sotto e quello che circola sopra È dello stessa tipologia mm? È come viene detto che nell'oceano Ovunque tu prendi l'acqua è salata Bene, nel sangue pure Cioè ovunque tu vai troverai comunque lo stesso sangue mm? Non è che trovi il sangue di qualcun altro, giusto? Bene La parte profonda che va in basso trova immediatamente come, primi, come prime mete, come primi sviluppi, la milza, il fegato e la cistifellea. Sono degli organi che hanno come funzione quella di trasformare, metabolizzare veramente, quindi trasmutare gli alimenti. Da notare che il fegato, ma anche la cistifellea, producono bile. Una sostanza nera, molto scura. Vedremo tra pochissimo che cosa significa. Ma per il momento osserviamo che quindi milza, fegato e cistifellea trasmutano e trasformano gli alimenti che ricevono. Ma non è forse vero che la stessa identica funzione è quella propria del cervello, cioè dal mare di percezioni che siamo invasi. Eh, se uno dovesse percepire tutto, non percepirebbe niente perché sarebbe un caos completo, tutti miliardi di impulsi e fotoni, e non solo fotoni, ma impulsi sensori di tutti i tipi. Quindi, non è forse vero che il cervello è proprio quello che va a scremare tutti gli organi fisici, vanno neurologicamente al cervello. Proprio perché la sua funzione è quella di scremare la percezione affinché tu abbia un prodotto eh, trasformato e trasmutato per la tua eh, interpretazione, no? Quindi vedete che uno trasmuta, una parte trasmuta gli elementi profondi, li, li, li, li trasmuta per assimilarli, no? E l'altra parte, che infatti vi dicevo parte dai polmoni, quindi parte proprio... Dall'aria, no? E va su, ovviamente, come il fumo, no? Che va su, è quello che invece va al cervello e quindi trasmuta la percezione. Già qui vediamo, quindi, il significato occulto del sistema circolatorio. Signori, il sangue è considerata dai maghi la sostanza più preziosa del corpo umano. Non è un caso che molte, molte tipologie di magie, anche quelle più basse, anche quelle dei patti, dei, dei, dei, dei patti con sigilli, eccetera, alla fine coinvolgono il sangue. Perché? Perché il sangue eh, non solo ha un grande magnetismo, quindi avrebbe un grande ehm, energia, no? quindi un grande eh, elan vital, un grande prana, un grande, un grande voltaggio, no? ma non è solo questo. Il segreto del sangue è che nel sangue c'è l'io. Ecco che andiamo a parlare, anzi a vedere chiaramente un io profondo nelle viscere degli organi e nell'inconscio della profondità della, della grotta del corpo umano e andiamo a vedere un io conscio, razionale, è uh, elevato, diciamo, dall'aria, dal pensiero, dalla descrizione tramite dialogo, ma comunque sia razionale e conscio. Il senso dell'io, quindi, il vostro... cos'è l'io? L'io non è l'anima. L'io è il vostro senso di essere qualcuno. Cioè, io esisto in quanto percepisco qualcosa, eh, sono qualcosa, eccetera, eccetera. Il, la classica frase io sono è esattamente l'io quindi per favore se avete ancora levatevi dalla testa tutte queste cavolate che l'io va eliminato o che l'io è una cosa brutta e cattiva eccetera eccetera mm, a proposito di questo fateci caso, vi, vi faccio una piccolissima parentesi poi andiamo avanti avete notato che oggi tutte queste cose, no? tutti questi che ci dicono appunto di distruggere l'ego, di superarlo oppure alcuni più sottilmente dicono di trascenderlo ma intanto stai continuando a dire che l'ego è sbagliato ma come mai devono usare la parola ego? Cioè, vi siete mai chiesti? Siamo in una società, mm, siamo nel 2019, abbiamo altre parole, no? Cioè, ma perché mi devi usare il latino ego? Ci sono dei motivi. Vi lascio alla vostra intelligenza. Ma se vogliamo capirci veramente e avere chiarezza, su cosa è la coscienza, su cosa sia l'anima, su cosa sia l'io. Perché non mi parli la lingua che io parlo? No? Parlami di io. Sentite e vedete bene, vero? Ora ho un po' l'incubo, ma credo di sì. Mandatemi un messaggio, per favore, scrivetemi se, se sentite e vedete, che ho sentito dei piccoli... Suoni, non so da dove sono venuti. Perfetto, grazie Salvatore, grazie. Anche per prima che mi hai mandato il messaggio in privato è stato veramente molto molto utile, grazie. Allora, abbiamo visto il sistema circolatorio. Abbiamo capito cosa c'è nel sangue cioè l'io e non è l'anima attenzione la vediamo tra pochissimo l'anima quello che voglio farvi vedere qua metto un'altra immagine eccoci qua questo qua è il cuore In cima. Questa qua, ecco, volevo farvi vedere, vedere questa, è quello che vi dicevo prima, cioè il sistema di circolazione, mh? vedete, ho trovato questa piccola gif che è eh, quello della piccola circolazione sopra che va al cervello e quello della grande circolazione sotto che va agli organi profondi. Riguardo al cuore, c'è da dire assolutamente una cosa e c'è da metterla chiara. Il cuore non è assolutamente una pompa, ma è certamente il punto di collegamento tra queste due realtà che abbiamo visto fino ad ora, che tra l'altro sono due realtà che si invertono di polarità durante la notte, durante i sogni notturni di fatto si accendono i mondi interiori e si spenge la nostra, il nostro ricordo, la nostra uh, consapevolezza di avere anche una vita quotidiana. Ecco perché non si ricordano i sogni spesso e non si è coscienti nei sogni, perché non ci si ricorda che si è anche qualcos'altro, che la nostra vita è anche qualcos'altro dai sogni. Se voi eh, riusciste ad unire il sistema circolatorio, hm, e ovviamente eh, si unisce tramite il cuore, lo vedete no? Bene, se voi riusciste ad unire il vostro sistema circolatorio, accadrebbe che quando voi dormite e sognate... Vi ricordate anche vostro nome, cognome, che avete una vita quotidiana, che oggi eh, siete stati anche a fare la spesa di là, nella vita di giorno? Mm? Avviene finalmente quella che io chiamo separazione, quello che ho messo anche nei, nei miei post che metto sul gruppo come vera prima reale iniziazione, cioè la presa di coscienza totale del corpo di sogno e del corpo sottile, quindi. Uh, andando avanti, vi dicevo che il cuore non è assolutamente una pompa, ma riceve il ritmo del sangue ed ecco perché batte in quel modo. Se voi vi sentite il polso con un dito, vi sentite la carotide, o vi sentite altre parti, eccetera, eccetera, voi sentite pulsare, ma quello non è il cuore, quella è la pressione del vostro sangue, la pressione sanguigna che ha un suo ritmo, e tale ritmo naturalmente viene in modo continuo trasmesso anche al cuore. Qua vedete il significato esoterico di alcune ma malattie anche mortali, no? Per esempio, l'infarto, quando il cuore si ferma. Beh, eh, abbiamo detto che non è il cuore una pompa, no? Quindi cos'è che si ferma? Si ferma il sangue. Ma anche altre, anche altre malattie de del cervello, no? Un'ischemia, un embolo, eccetera, eccetera. Sono tutti problemi dell'io, hm? del sangue. Quindi, cosa è il cuore? Eh, magicamente è questo uh, bypass chiamiamolo così, questo centro, questo connettore tra il conscio e l'inconscio, oppure tra eh, le esperienze dell'io superiori, aeree e razionali e, e presenti, e le esperienze dell'io profonde e generalmente appunto inconsce. Ora vi, vi prendo anche l'immagine, ovviamente. Mettiamola davanti. Eccola qua. Una semplice immagine di... Quell'altro fratello che abbiamo già visto. Chi è lui? Il sistema nervoso. Mm? Allora, questo è il sistema circolatorio e questo è il sistema nervoso. Come sono connessi entrambi? C'è qualche connessione? Beh, sono completamente connessi. Di fatto il sistema nervoso... L'abbiamo visto l'altra volta, no? Era il bastone lunare del mago. Quindi eh, tutto il sistema nervoso centrale e periferico affonda quasi continuamente, quasi in ogni sua parte, nel sistema sanguigno. Ecco che quindi il sistema nervoso, la conoscenza del sistema nervoso, vi porta a vederlo come un supporto percettivo dell'Io. Quindi se la coscienza di essere, se l'Io è nel sangue, è anche vero che il corpo astrale, chiamatelo come volete, il corpo sottile di cui noi stiamo parlando, è assolutamente nel sistema nervoso. Questa è una divisione molto importante e su cui generalmente quando trovate in giro fanno un, una confusione che eh, non, non c'è possibilità neanche di, di avvicinarsi a capire. Le due cose non sono assolutamente un, un unico archetipo. Il sangue e la circolazione sanguigna è l'archetipo dell'io, il cuore e il sole. Tutto il sistema invece nervoso è assolutamente l'archetipo del corpo astrale, del corpo sottile. Ed ecco che quando l'io Cos'è la separatio di cui continuo a parlarvi? La separazione è quando l'io si connette al sistema nervoso in un modo però puro. Cioè non più completamente mescolato, identificato, eh, fuso con il sistema sanguigno, ma riesce, è, è, una, è una qualità percettiva, a separare le due nature. Quindi avrà percezioni sottili pure, non dipendenti e agganciate dalla, dal sistema sanguigno. Ed ecco che quindi anche tali percezioni sottili finalmente saranno reali e anche oggettive. Non fatevi ingannare da tanti che dicono che le percezioni sottili non sono oggettive. Molte persone con cui io entro in contatto quotidianamente, chi prima chi poi hanno esperienze dirette de della magia e anche di possibilità percettive diverse. Questo lo faccio anche per stimolare le persone a dire guardate che le cose esistono, non è che perché a volte uno si rifugia in filosofie e basta, no? E quindi ecco che ogni tanto, diciamo così, quando sento che è giusto, mi diverto a lanciare qualcosa che è completamente inspiegabile, quindi quello dice come hai fatto e rimango a bocca aperta. Ma non me ne frega niente che l'ho fatto io, tu devi solo capire che queste cose esistono. Che le percezioni sottili sono reali. Ma è anche vero che le percezioni sottili possono non essere assolutamente, non dico reali, ma di sicuro non oggettive. Quando è che questo accade? Quando i due sistemi sono completamente confusi. Ecco che quindi le due esperienze sottili sono, questo mh, lo avrete sicuramente anche voi provato, sono mascherate dal vostro personale cioè sono mascherate da delle vostre um, <ride> come dire sovrapposizioni ecco imposizioni vostre personali questo è lo stato dei misti cioè lo stato in cui la separazione non è ancora avvenuta allora detto questo mi piacerebbe oggi non andare troppo aspettate che tolgo anche questo omino eccolo qua, l'ho tolto mi piacerebbe oggi, eh, a livello pratico eh, mi piacerebbe non andare troppo eh, a mettere carne al fuoco vi dico la verità molti di voi mi hanno scritto che eh, non si sentivano neanche pronti per questo video perché non avevano praticato a sufficienza e non avevano avuto proprio il tempo no? di mettere in pratica gli altri. Ora, io il video l'ho fatto lo stesso, ma non vi preoccupate, perché non andremo a fare troppo, troppe cose messe insieme, va bene? Però certamente parlando del sangue, parlando dell'io, e parlando del sole, e parlando del cuore, dobbiamo andare a conoscerlo. È una cosa molto semplice. Vi chiedo di farla insieme a me, Dovete soltanto espandere la vostra coscienza fino a quando non è più espandibile. Allora, chiudete gli occhi insieme a me, centratevi un attimo nel vostro cuore. Per cuore io intendo più che altro il centro del petto. Non centratevi a sinistra perché altrimenti sovraccaricate un po' troppo con la vostra pesante attenzione. Centratevi un secondo ne ne nella zona al centro del petto. Dopodiché dovete sentirvi come se tutto il vostro corpo fosse racchiuso in questa grande sfera che è dentro il petto. Vedete il corpo dentro. Siete semplicemente dentro. Dopodiché vedete tutta la vostra stanza che è dentro alla zona del cuore. Dentro la zona del cuore c'è tutta la vostra stanza. Osservatela un attimo, osservate che sia dentro. Dopodiché espandete ulteriormente e vedete come tutto il vostro paese si trova dentro al cuore. Poi la vostra nazione. Se siete in Italia, tutta l'Italia si trova qua dentro. Poi l'intero pianeta. Abbiate l'immaginazione sensazione percettiva. Dovete solo sapere che è così. Abbiate la percezione diretta che tutta la Terra è dentro. Vedete la sfera, no? Della Terra dentro al cuore. Tenetela lì con un certo amore e tranquillità. Non, non vi sforzate. Fate tutto con gioia e tranquillità. Dopodiché a una velocità maggiore di quella della luce, espandetevi e vedete il sole, i pianeti, fate in modo che l'intero sistema solare si trovi dentro il vostro cuore. Non è fuori, ma è dentro di voi. Eccolo, tutto il sistema solare. Espandetevi ulteriormente Vedete il sole come bello fiammeggiante, ma rimpicciolitelo perché vi state espandendo a tutta la galassia. L'intera galassia si trova dentro di voi. Proseguite. Tutte le galassie che esistono nell'universo si trovano dentro di voi. Non vi preoccupate, non è che potete andarne a prendere una a una, no? Potete visualizzare un enorme masso fiammeggiante, dove ogni piccolo raggio, ogni piccolo braccio è una miriade di galassie. Racchiudete dentro di voi tutto l'infinito universo. Rimanete in questo stato della coscienza. Attraverso il cuore re dell'immaginazione attiva, voi potete espandere la coscienza. E questo è un segreto magico grandissimo, da scrivere a caratteri cubitali quando tornerete nella vostra stanza. rimanete e abituatevi a questo stato della coscienza espansa in cui tutto l'infinito universo lo vedete dentro al vostro petto, al vostro cuore adesso evocate una emozione che è amore attivamente Inserite in questo infinito che si trova dentro di voi l'amore. Dovete sentirla, evocarla e fare in modo che tutto si riempa di amore, che è una specifica frequenza. Vi sto chiedendo di con convocare questa frequenza. Sentite come l'amore è un'emozione, una parte attiva di un'emozione, perché l'amore è la voglia di dare, di donare e anche di includere gli altri nella tua vita. Sentite l'amore che coinvolge e compenetra tutto quanto in un modo sempre più intenso. L'amore è quando a una persona gli dici sì, vieni con me cioè quando gli permetti di far parte della tua vita ma perché lo fai? perché c'è qualcos'altro che è la parte passiva dell'amore l'amore è un'emozione unica che comprende anche la fiducia tu ti fidi di questa persona. Ecco perché la fai entrare a far parte della tua vita. Quindi adesso riempi l'intero universo che è dentro di te della fiducia. Senti come viene spontaneo perché è la stessa identica frequenza. Amore e fiducia sono un'unica frequenza. Puoi pensare a, a, a, una, a alcune persone che ami. Scoprirai che ti fidi di loro. Come se tu ti potessi anche addormentare nel loro abbraccio. Evoca questa frequenza. E scopri. Conosci i segreti dell'universo. Conosci come qualcuno che... Viene alla vita già di per se stesso, si fida della vita. Conosci come in ogni minimo secondo potremo morire con una macchina bellissima, intersecatissima come il corpo umano, pieno di vene, pieno di, di minuscole arterie, basterebbe un piccolo click, no? Se avete mai pensato, bene, no? Cioè, sì, ci possiamo aver pensato, ma non troppo, perché? perché ci fidiamo continuamente nella vita. La vita è un atto di fiducia verso l'esistenza stessa. Ok, mi fido, viviamocela. Tu sei alla vita perché c'è stato un atto d'amore. Ma non un atto d'amore solo tra i tuoi genitori, che tra l'altro è l'unico modo per poter generare no? una vita, perché, piccolo inciso, anche ora vanno di moda le, le cose, le, le, le fecondazioni artificiali, eccetera, no? Bene, signori, il maschio che dona il proprio seme comunque, anche se lo fa in un modo freddo, eccetera, eccetera, sta donando energia, tantissima energia, non puoi avere la vita senza amore. Fatto sta che l'esistenza stessa è un prodotto di amore. Non solo l'amore tra i tuoi genitori, ma l'amore che ti sostiene in ogni giorno qualsiasi cazzata tu possa aver fatto. <ride> Siamo così stupidi a crederci a volte sbagliati per qualcosa. Così cretini da non vedere intorno a noi ogni singola cellula d'aria, ogni singola... Particella di vita che continua a sostenerci come se fossimo il re e regine più importanti di tutto l'infinito. Se la vita ti continua a sostenere, un motivo ci sarà, no? Vuol dire che per la vita sei completamente degno o degna. Vuol dire che per la vita non sei sbagliato o sbagliata. Mai. Perché se in questo momento ti sostiene esattamente in questo modo in cui tu sei, tutto, pregi, difetti, cosa cavolo ti pare, ma ti sta sostenendo in questo modo, con questi colori, adesso, poi tutto può cambiare, ma adesso c'è questi colori, no? Vuol dire che questo fiore che tu sei, in questo momento è così colorato. Avete mai visto i fiori dei campi? Non sono come i fiori fatti con l'arte digitale. Sono imperfetti <ride> Sono anche bruttini alcuni Alcuni sono sgualciti Alcuni sono colorati ma Se tu lo colorassi con un pennello Li coloreresti più preciso, no? E invece quelli no Quelli hanno delle chiazze Guardatevi dei fiori Qualsiasi tipo di fiore Anche quelli bianchi, no? E poi no, ci deve avere le chiazze rosse Tutte brutte che sembrano sporco dentro <ride> ok, quindi non possiamo assolutamente tralasciare il potere del cuore, perché tutte le emozioni e quindi abbiamo visto benissimo questa esperienza, frequenze che noi creiamo nella nostra vita sotto impulso di altro, sono quelle che ci fregano, perché in un modo per l'appunto passivo il cuore continua a fare la sua funzione, no di collegare, abbiamo detto. no Bene, io oggi, in un modo molto breve, vi ho solo fatto vedere che questa cosa si può fare anche in un modo attivo. E com'è che si fa così? Quindi, se voi volete una frequenza nella vostra vita, ad esempio l'abbondanza, per esempio, potete essere in povertà, no? E volete l'abbondanza. Questo è il modo giusto per evocarla. Cambiare lo stato di coscienza grazie al cuore che è come un sole che emana luce gli dite voi quale luce emanare hm? e vi sintonizzate su un'altra frequenza in questo caso sull'abbondanza dovete assolutamente se volete avere successo poi nella manifestazione vedere qual è l'altra parte dell'emozione non potete credere di aver successo se fate questa pratica, semplice ma molto potente, senza conoscenza. Cosa voglio dire? Non potete credere di aver successo se non conoscete le due parti, le due polarità, che poi non sono opposte, sono complementari. Ma se voi non conoscete queste due complementari mh, vibrazioni che permettono la frequenza, mh, perché la frequenza ha una lunghezza d'onda, no? Che va nell'onda sinus sinusoidale, no? Quindi quando andate qua c'è l'amore, quando andate qua c'è la fiducia. Quando andate qua c'è l'amore, quando andate qua c'è la fiducia. Mm? Quindi, se volete evocare un altro tipo di frequenza, non pensate che possiate avere successo se evocate solo abbondanza. Non funzionerà, o almeno non funzionerà in un modo fulmineo come invece questa tecnica funziona. Dovete evocare, perché voi andate all'abbondanza e andate qua, no? Però l'abbondanza c'è anche qua. E questo lato negativo dell'abbondanza è la gratitudine. Così è. Nel senso che più siete grati per quello che avete ma in un modo esplicito non che dentro di voi dite grazie per tutto e finisce lì no così come voi eh, l'abbondanza la volete precisa e magari anche col numero di zeri così la gratitudine <ride> deve essere precisa no? quindi potete prendere l'abitudine la, ogni giorno di ringraziare la sera per tutte le cose che potete essere grati e va bene ma se fate invece questa tecnica magica che coinvolge necessariamente il cuore, voi andrete a, a evocare la frequenza dell'abbondanza e quando vi sentirete completamente, eh, come avete visto prima, eh, è una cosa precisa, perché detta così sembra teorica, ma invece è molto pratica. Sono gli schemi che ci hanno messo, ci hanno detto che l'immaginazione non ha alcuna influenza sul nostro mondo, è solo fantasia, crack, e ci hanno fregati. Tutto è immaginazione, basta che guardate i loghi delle migliori multinazionali. Eh, sono, sono dei simboli, no? Delle immagini. E immaginazione vuol dire immagini. Guardatevi intorno e vedete delle immagini. E quindi l'immaginazione, sì, è all'opera anche tuttora, continuamente. Le vedete le immagini? Beh, questo si chiama immaginazione. Va bene? È un'immaginazione sostenuta e continua, e condivisa con gli altri. E eh beh, siamo tutti maghi. Questo è, è sostenere un mondo, certo, lo è. Ma è sempre immaginazione. Vi ho donato una pratica superiore, questa volta in modo che possiate avere il tempo e, e la cura di dedicarvi anche alle altre, con calma e co, con, con gioia, alle altre pratiche di sviluppo del corpo sottile, ma questa pratica è superiore. Cioè questa pratica vi mette in contatto con un lato veramente uh, superiore al corpo astrale, superiore al corpo sottile di cui stavo parlando. Vi mette in contatto con il sangue, e cioè con voi stessi, con l'io. grazie per, per essere stati qua, nonostante tutti i miei problemi tecnici, i miei handicap con questi video live, io non capisco, ma, cioè proprio non riesco a capire com'è che si fa in modo tutto fluido, ma vedete, ce la facciamo lo stesso, ogni singola volta, e questa è una cosa che mi riempie di gioia. L'amore per voi, carissimi amici, che il vostro cuore si illumini e risplenda e, e scaldi il vostro mondo, perché è il vostro cuore che deve scaldare il mondo. Ci vediamo presto, fatemi sapere come va.